Ciao a tutti, questo video per mostrarvi il nostro ultimo lavoro si tratta di Chaotic Robots Music, un progetto complementare al lavoro dei ragazzi della Club di Terni che con i loro Chaotic Robots hanno realizzato una serie di robot dal comportamento intelligente perché in grado di prendere decisioni autonomamente su base degli stimoli ehm, ricevuti dall'ambiente circostante, stimoli luminosi. Il progetto prevede l'utilizzo di una telecamera che posta al di sopra del piano di gioco, è in grado di captare il movimento di questi robot e di realizzare delle grafiche a schermo eh, per tracciare eh, le posizioni di questi robot nel corso del tempo. Eh, il nostro progetto, eh, interamente sviluppato in linguaggio eh, pure data, un linguaggio a nodi nato principalmente per l'elaborazione e la manipolazione del segnale audio uh, ha come obiettivo quello di uh, rielaborare um, questi dati sul movimento dei robot captati dalla telecamera e um, costruire uh, un arrangiamento musicale in tempo reale in sostanza Uh, l'obiettivo è quello di dare ai robot la possibilità di uh, cantare e di suonare musica in tempo reale uh, in accordo con i loro movimenti e in accordo quindi con gli stimoli che arrivano dal mondo esterno. Ora uh, questo progetto è facilmente replicabile, diciamo che non è necessario avere e disporre uh, di questi quattro uh, robot um, per poter far funzionare l'applicativo, anzi i ragazzi uh, dell'ACLAB di Terni hanno realizzato un'applicazione in processing in grado di simulare il movimento di questi robot utilizzando questo loro applicativo di test e il nostro applicativo musicale è possibile ricreare l'accompagnamento eh, che altrimenti i robot, intesi in senso fisico, riuscirebbero eh, a suonare. Prima di procedere, eh, guardiamo assieme gli strumenti che eh, sono fondamentali per far funzionare il tutto. Sono due principalmente, Processing e Pure Data. Si tratta um, di software entrambi gratuiti e liberamente scaricabili dalla rete. L'importante è raggiungere ecco, i siti rispettivi, quindi www.processing.org per scaricare dalla sezione download il software, eh, la distribuzione del software per il proprio sistema operativo. Mentre puredata.info è uh, il sito dal quale è uh, possibile scaricare PureData, nel nostro caso nella sua versione Extended, quella che contiene librerie aggiuntive che ci permettono di uh, abilitare la comunicazione tra Processing e PureData. Una volta scaricati questi software e installateli è fondamentale scaricare il codice sorgente lo si può fare dalla pagina del nostro utente eh, su github quindi raggiunto github.com basta cercare Limulo e la prima voce eh, nel campo dei progetti eh, dell'utente Limulo è proprio chaotic robots music clicchiamo qui e proseguiamo facendo clic sul pulsante download zip per scaricare l'archivio zip contenente il codice sorgente una volta che l'archivio è stato scaricato basterà eh, recarsi nella cartella dei download e scompattare l'archivio per ottenere una cartella al cui interno un file readme che contiene fondamentalmente le istruzioni per il funzionamento dell'applicativo inoltre sono riportate alcune note realizzative eh, del lavoro e poi altre due cartelle la cartella test quella che contiene i codici sorgenti per l'applicativo che si occupa di simulare il comportamento dei robot. E la cartella Pure Data, cioè quella il cui compito è di eh, realizzare appunto l'accompagnamento musicale, sono tutti i file con estensioni PD, appunto Pure Data. Andiamo ad analizzare i singoli strumenti, ad esempio apriamo Processing. Processing è un linguaggio di programmazione nato principalmente per elaborare la grafica eh, e creare insomma disegni e eh, immagini personalizzate eh, è un linguaggio molto potente e facile da imparare e non ha solo strumenti relativi al disegno o all'elaborazione delle immagini ma si occupa anche di grafica tridimensionale, di audio, di elaborazione delle immagini eh, come flussi video, ad esempio provenienti da telecamere e così via le possibilità sono molto ampie, è, una grande, è ampiamente documentato è, molto, eh, è ricco di, di supporto online e ci sono molti libri per, eh, per studiarlo e apprendere eh, questo tipo di linguaggio questa è la schermata che è completamente bianca non appena il software si apre eh, utile se volessimo introdurre noi le nostre righe di codice ma nel nostro caso ci basterà aprire un file che è appunto il test.pde all'interno della cartella test in chaotic robot music master Eccoci qua con il codice sorgente dell'applicativo di simulazione che lanciamo premendo play questo pulsante in alto a sinistra. Il software ehm, entra in esecuzione, abbiamo una simulazione del campo di gioco, questo sfondo nero con quattro pallini colorati e le relative scie di colore. Di fatto questi sono proprio i eh, nostri robot, o meglio le simulazioni dei nostri robot. Chiudiamo. La, uh, il codice sorgente e andiamo ad aprire il secondo strumento pure data extended all'apertura ci appare questa finestra bianca che è la finestra principale non è, uh, uh, non è completata la fase di startup perché occorre, uh, occorre uh, impostare Uh, i settaggi audio che nel mio caso dal momento che uso la scheda audio integrata del computer sono quelli di default sia il built in output o microphone a seconda dei casi siccome noi emetteremo solo audio in uscita e non elaboreremo audio in ingresso basta porre la spunta solo sull'output applicare e confermare ok questa è una finestra che possiamo tranquillamente ridurre icona e, come fatto per Processing poco fa, apriamo il file chaoticrobotsmusic.pd sempre dall'archivio che abbiamo precedentemente scaricato. Ora che siamo uh, in questa situazione, vediamo come procedere. Ricapitolando. Al momento attuale sul computer abbiamo due applicativi che uh, sono eseguiti in simultanea uh, e che comunicano tra di loro via comunicazione uh, TCP/IP, via rete. I messaggi che i due software si scambiano sono messaggi uh, Open Sound Control OSC. Per avviare la ricezione di questi messaggi occorre impostare la porta, che di default è settata su 12.000 e accendere la comunicazione. L'indicatore di colore nero si occupa di indicare che messaggi eh, OSC sono in ingresso in questo momento. La seconda sezione denominata Area permette di impostare i parametri Width e Height in Pixel. Questo uh, a lato, questo applicativo test, di fatto è una simulazione. Se fossimo nel caso reale, questa sarebbe l'immagine captata dalla telecamera disposta proprio di sopra del piano di gioco dei robot. Questa telecamera riprende un'immagine che ha una um, particolare larghezza e altezza espressa in pixel. Questi dati devono essere riportati esattamente nella sezione area dell'applicativo applicati, dell musicale nel nostro caso abbiamo una larghezza di 400 pixel mentre la larghezza, scusatemi, l'altezza è di 300 pixel riportati questi dati abbiamo che tutte le operazioni di normalizzazione e di media aritmetica che poi eh, verranno effettuate dalla nostra applicazione sono ehm, tarate correttamente se io ho sul piano di gioco un robot, lascio la spunta, il segno di spunta, sulla prima casella in questa sezione denominata robots. Nel nostro caso ne abbiamo quattro, quindi posso attivare tutti e quattro i robot. Nella sezione Chords and style vediamo una X di colore rosso che si muove all'interno di questi quattro riquadri. Questi quattro riquadri corrispondono a quattro accordi principali su cui... Uh, è impostato il brano musicale che viene ad essere eseguito dai robot in tempo reale questi quattro accordi vengono selezionati dalla posizione media aritmetica uh, delle quattro uh, posizioni uh, dei quattro robot appunto premendo M sull'applicazione di testa si vede proprio questa croce di colore giallo che rappresenta la posizione media se io premo C individuo qui la suddivisione virtuale del piano di gioco in quattro uh, quadranti virtuali che proprio corrispondono alle quattro caselle che si trovano nella sezione shorts and style ogni volta che uh, questa croce di colore giallo si sposta da un quadrante all'altro avviene un cambio di accordo che chiaramente Uh, poi è temporizzata per uh, accadere proprio uh, a tempo con uh, la battuta con il tempo forte della battuta questo uh, radio button invece, si chiama così, orizzontale uh, consta di 1, 2, 3, 4, 5, 6 caselle perché 6 caselle, 6 sono gli stili musicali uh, che si susseguono nel corso del brano ma per attivare l'audio vero e proprio occorre pigiare eh, sul pulsante Audio On della sezione Master. Facciamolo. Questo fa sì che l'audio sia pronto per essere emesso. Torniamo nell'applicazione Test e portiamoci in una condizione di normalità e alziamo il fader del volume Master. Chiaramente eh, per poter ottenere un risultato occorre alzare i volumi di tutti i singoli fader, i primi quattro, quelli di colore giallo, sono eh, i controlli di volume per gli strumenti associati ai singoli robot. I fader arancio invece sono rispettivamente quelli associati al pad, alla linea di basso, i fader di colore verde sono quelli della sezione ritmica della batteria Quindi cassa Rullante Tamburello Vedete che in concomitanza con un cambiamento dell'accordo in questa sezione, anche le note del basso e del pad, per non contare lo stile ritmico che varia anch'esso, cambiano uh, a tempo con la musica. Andiamo ad analizzare i robot singolarmente uno per uno. Il primo robot è quello che nel test è indicato con il colore rosso. a questo primo robot è uh, uno strumento che emette un suono, uh, uh, una specie di uh, campana, una specie di... Uh... ecco sentite che le note che questo strumento musicale Uh, emette, sono note che uh, fanno parte della pentatonica di Do. Queste note vengono eseguite uh, in ordine ascendente o discendente a seconda di quale sia uh, la direzione prescelta dal movimento di questo, di questo robot. Chiaramente le note, e questo vale per tutti gli altri synth, si uh, intonano di volta in volta sugli accordi che vengono selezionati. Il secondo robot, il numero 2, è quello verde, anch'esso ha un suono eh, simile a quello del primo, sempre in una sorta di campanella con un leggero delay, che svolge, eh, esegue note che si trovano sulla pentatonica di Do. Sia il primo che il secondo robot. Uh, hanno un controllo di panna cioè di posizionamento sul panorama stereofonico dipendente dalla posizione uh, sinistra-destra uh, del robot quindi più il robot si sposta a sinistra più il suono sarà percepito dall'altoparlante di sinistra e così via uh, dicasi per quello di destra Passiamo al terzo robot per capire uh, qual è il terzo suono Il terzo robot è di colore blu Qui la sintesi è un po' più particolare perché uh, Intanto le note cambiano, sono le note dell'accordo e non più le note della pentatonica In particolare fondamentale, quinta, fondamentale all'ottava sopra e quinta uh, all'ottava sopra Sentiamo note arpeggiate che cambiano con l'accordo. In più oltre all'effetto di uh, panna, quindi posizionamento sul panorama stereofonico abbiamo un effetto di filtraggio, ossia tanto più lo, uh, la scia uh, colorata del robot si avvicina al centro del piano di gioco, tanto più il uh, sul suono eh, agirà un filtro eh, che permetterà di rendere il suono più brillante, più acuto. Tanto più invece il robot eh, si muoverà nella zona periferica del piano di gioco, tanto più questo filtro si chiuderà rendendo il suono scuro e più. Eh, Il quarto e l'ultimo robot è di colore eh, bianco e ha un synth monofonico che eh, sfrutta eh, un procedimento di sintesi eh, il cui scopo è quello di simulare eh, le vocali della voce umana. Eh, questo sintetizzatore implementa anche un sistema intelligente eh, che dà la possibilità al robot di scegliere in maniera intelligente quale sia la nota da suonare nel caso dei primi due robot in cui c'è una scala preimpostata qua della pentatonica e nel caso del terzo in cui invece di in una scala si parla di note di un accordo, quindi un arpeggio ecco che qua in questi tre casi abbiamo una limitazione nel senso che non si può scappare di fatto da queste regole che vengono imposte nel caso del quarto robot invece eh, subentra un'autonomia da parte del robot nel suonare una particolare nota piuttosto che un'altra esistono tre regole principali la nota deve essere parte dell'accordo con una certa probabilità è possibile eh, suonare note che sono al di fuori di quelle dell'accordo ma eh, con probabilità inferiore rispetto a quelle che invece all'accordo appartengono. Le note, eh, come dire devono trovarsi, eh, eh, devono essere più acute o più gravi rispetto alla nota che stiamo suonando attualmente, su base di quale sia la direzione del movimento del robot. In più, Subentra una terza probabilità che è quella di che la nota successiva deve essere, eh, diciamo ravvicinata all'ultima all nota riprodotta. Questa è una probabilità a campana distribuita in maniera uniforme e centrata sulla nota attuale. Quindi ho un'eguale probabilità di fare di eh, eseguire, eh, non so, la nota che si trova un tono sopra o un tono sotto, quando invece fare salti di terza, quarta o quinta è molto meno probabile sia esso un salto uh, acuto o un salto grave sentiamo come suona robot assieme accendiamo un po' di livello una traiettoria uh, che viene poi tracciata con questo colore eseguono al tempo stesso un uh, arrangiamento musicale in tempo reale peraltro i suoni che sentiamo sono tutti suoni che vengono sintetizzati uh, in tempo reale non si tratta di file audio uh, campionati o file audio che vengono messi in riproduzione in determinati istanti tutta è sintesi uh, procedurale audio procedurale. Versioni successive del progetto potrebbero eh, migliorare l'applicazione attuale per eh, creare arrangiamenti e stili ritmici diversi, anch'essi realizzati eh, dal movimento o eh, magari eh, migliorare i processi di sintesi introducendo ulteriori probabilità per la scelta magari delle note e così via. Che dire, grazie di aver guardato il video, lasciateci dei commenti e provate a monetaggio Ciao ciao!